Thank you, it's a great pleasure to be here and uh, thank you for the invitation and thank you to Flavia and everyone who's uh, made my participation possible, especially Susanna so I've been able to hear the fascinating talks and, uh, and I hope you'll find something interesting uh, in, in Susanna's relay of, of, of my presentation. Uh, so, um, here we see uh, two shops in the centre of, of Moxford Street, and um, two that's the very heart sort of the shopping and leisure district in London. Two buildings typical of, of elegant Mayfair, but otherwise very unremarkable. Or do we? Oh, buongiorno, e, grazie, grazie a Claudia, grazie a tutti. e spero che ho trovato molto, molto interessante e affascinanti, spero che anche la mia susciti in voi altrettanto interesse. Quindi qui vediamo due negozi nel centro di Londra soli due minuti a piedi da Oxford Street, il cuore pulsante dello shopping e del tempo libero della capitale. Sembrano che sono due edifici tipici dell'elegante quartiere di Marifair, ma per il resto non sembrano degni di nota. O forse non è proprio così. It was in the building on the right that some of the world's greatest, most frequently performed and most famous music was composed and rehearsed. And the building on the left was home to perhaps the most virtuous and innovative electric guitarist the world has ever known and an icon of 1960s culture. These buildings were home respectively to the composer George Frederick Handel and rock legend Jimi Hendrix, opened as the Handel House Museum 2001, and since 2016, known as Campbell and Hendricks in London, this house museum, the only dedicated to a composer in London, is now in the middle of a £2.9 million project to realise its potential more fully, and in this presentation I will talk to you about the history of these buildings, their own building museum, our plans and the evidence that informs them. Nell'edificio ecco, che vedete a destra in realtà è stata composta e trovata parte della musica più frequentemente eseguita al mondo, più famosa e anche davvero che raggiunge picchi di grandezza eh, ineguagliabili. L'edificio di sinistra invece ha ospitato il chitarrista eh, elettrico più virtuoso, più innovativo che il mondo abbia mai conosciuto, nonché una vera e propria icona e della cultura. Anni 60. Questi edifici hanno ospitato rispettivamente eh, George uh, Frederick Hendel e anche la leggenda del rock Jimi Hendrix. È in stato inaugurato, innanzitutto nel 2001 come Hendel House Museum e poi nel 2016 come Hendel Hendrix in London. Si tratta di una casa museo, l'unica dedicata a un compositore a Londra una casa-museo che ora è al centro di un progetto di restauro del valore di 2,9 milioni di sterline. e L'idea è di sfruttare a pieno il potenziale di questa struttura e vi parlerò ora prima della storia di questi due edifici, di come sono stati aperti come museo e anche dei piani eh, che abbiamo messo a punto e anche come questo progetto è stato ispirato. Nel 1720, the 1720, expanding westwards with a raised to build more churches and houses to serve the capitals and growing middle class. Brook Street was built to connect uh, New Pallover Square in the East and Grover Square in the West and number 23 and 25 Brook Street is, were constructed by a spectator builder in the early 1720s. Handel was the first occupant of number 25. The houses a basement with the kitchen and service areas, a front and rear room to the ground, first and second floors, and a small closet wing rising to the rear elevation, about 500 square metres in size. As well as a craze for the houses at this time, London was also at uh, the height of a craze for Italian opera, and it was this that drew Hamlet to London in 1710. Negli anni 1710-1720 a Londra ci fu una vera e propria uh, espansione, soprattutto verso ovest, con una corsa alla costruzione di chiese, di case, proprio per rispondere ai bisogni della classe media che stava nascendo. Brook Street fu costruita appositamente per collegare la nuovissima Hanover Square, che si trovava a est, e Provence Square a ovest. Al numero, ai numeri 23 e 25 furono appunto costruiti questi edifici da uh, un allora costruttore speculatore all'inizio degli anni 1720. Hendel fu il primo inquilino del numero 25. Queste case sono in tipico stile georgiano e comprendevano in linea generale un seminterrato dedicato a locali di servizio, poi una sala anteriore e una posteriore a un piano terra. Poi anche un primo secondo piano, e una piccola ala aggiuntiva che si innalzava sulla parte posteriore, in totale circa una superficie di 500 metri quadri. E, oltre alla mania appunto di costruire case, all'epoca a Londra c'è una grande passione che raggiunse su pulmini quegli anni per l'opera italiana e fu proprio questo. in 1723, he's 38 years old, um, he enjoys a royal pension, um, has great connections in court and society, and he's famous for his compositions in virtuosity. Um, and for Handel, parts of Brook Street appeal must have been its close location to um, the, the royal courts and the theatres um, where he applied his trade. And, and we can see in his decision to move into Um, uh, a decision to stay in London and to make it his home, having had an I200 degree before. Um, and indeed, he would stay in that very house, uh, always renting, because as, uh, uh, as a foreigner you couldn't buy, um, but always renting. And she lived there for 36 years until his death in 1759. And it, it's there that he wrote the majority of his greatest works, including when uh, was 35. E Edel si trasferisce al 25 di Brook Street nel 1723 all'età di 38 anni. All'epoca, fra l'altro, aveva numerose conoscenze a corte e anche in società ed era già famoso per il suo virtuosismo. Compositore d'opera di Londra. E per Hendel il fascino di Brook Street stava proprio nella sua posizione che era vicina sia ai palazzi reali ma anche ai teatri e anche alle case dei suoi mecenati. E Händel, appunto, si trasferì in questa casa e probabilmente decise di fare di Londra la sua casa primamente proprio per questi motivi che lo attiravano lì. E per tutta la vita lui affittò questa casa perché quanto straniero non poteva avere della proprietà e trascorsi lì 36 anni della sua vita fino a quando scomparve nel 1759 e fu proprio in questa casa che scrisse tra le sue opere più famose ad esempio sui 35 oratori e anche il Messia Fast forward, 300 years and Brook Street in, in the London of the 1960 Mayfair is, is no longer um, a residential area, but dominated by vendors' clubs, shops, and five-star hotels. And the famous Carriages is on Brook Street. Um, and on the 4th of July, appropriately in 1968, Gene Hendricks, then aged 25 years old, and at the height of his fame, moved into a flat on the 3rd floor of 23 Brook Street, adjoining what had been Harold's home, at number 25. Ginny was sharing the fan with his English girlfriend, uh, the DJ, Kathy Etchingham, uh, in whose name the fan was rented. By, by 1968, when um, Hendricks moved into 23 Brook Street, um, he and his band, uh, the Ginny Hendricks Experience, had released the albums, Are Your Experience, The, the Access of All Love, so he is an incredibly famous rock star now. Um, and Uh, rather than like handled Brook um, Street was really Julie's first hope, and he said of it that it was the first place in which he ever felt truly at home. One of the appeals of the location uh, for Julie Hendricks was there were no domestic neighbours so he could make as much noise uh, as he wanted to uh, playing his music and jamming as loud and as late um, as, as he wanted and, uh, and on, on the ground floor, uh, psychedelic restaurant, Mr. Love's restaurant, where he would order his meals on a daily basis and being sent up um, each evening. Um, Jimmy, interestingly, was very aware of Handel's occupation of um, 25 Brook Street because it had been marked as Handel's home by one of uh, our famous uh, blue plaques um, as early as the 1870s. Uh, and in fact, the flat was placed ambiguously between the two properties, so that um, Kathy Etchingham recalls um, Handel Pilgrims knocking on the door th of their flat, thinking they were going to find um, Handel's home instead of encountering a surprise looking Jimi Hendrix. Um, we, we also know that Jimi owned LPs of um, oratorios by Michael Messiah and Belshazzar's Beast, and it's thought he improvised songs. to see how those in his factory mirror. Ma facciamo stato temporale di 300 anni in avanti e ci ritroviamo sempre a Brook Street, però siamo nella Londra degli anni 60 e Manfer è cambiato, è it's una zona giovanile speciale, ma è diventata una zona esclusiva esclusivi negozi di lusso della 5 Stelle, tra l'altro il famoso Clarice, si chiama proprio in questa strada. Il 4 luglio del 68 Jimi Hendrix, ancora 25enne, è all'apice della sua carriera e del suo successo e si trasferisce in un appartamento al terzo piano di Brook Street a 23, adiacente proprio a quella che era stata la casa del famoso compositore. All'epoca lui condivideva la casa con di stanza che erano anche gli altri membri della sua band e anche con la sua fidanzata inglese la DJ Katie H. Gama. fra l'altro l'affitto dell'appartamento era dove suo eh, della fidanzata e quella fu per Enterprise la sua prima casa e per lui quel luogo era particolarmente interessante e speciale perché non essendoci vicini lui poteva suonare anche fino a tardi la sera in qualsiasi orario anche un volume molto forte, poteva improvvisare perché intorno c'erano solo al piano terra un ristorante psichedelico eh, che si chiamava Mr. Love's Restaurant e quindi che gli consentiva davvero la massima libertà. Jimmy sapeva che lì accanto aveva vissuto il grande musicista Handel, e anche perché la casa era stata contrassegnata da una targa di quelle che si in modo ambiguo tra il civico 23 e 25 in modo talmente ambiguo che a volte racconta la fidanzata di allora di Hendrix Kathy eh, che, che a volte le persone che andava per così dire in pellegrinaggio sui luoghi di Handel bussavano alla porta invece del loro appartamento pensando che fosse quella nel memorie del compositore invece si trovavano davanti una leggenda del rock di quell'epoca. Tra l'altro Jimmy possedeva degli le, le di Ender, in particolare dei suoi oratori, del Messia, ma anche di altre opere, e dichiarò una volta anche di aver visto nello specchio del suo bagno il museo del grande compositore. E quindi sapeva e la conoscenza, appunto, di quanto quel luogo fosse stato importante. So in the 1960, s 25th Street, it was understood as, as Home, It had quite a famous neighbour, but it had not been protected as an important monument. The whole other part of the house has been turned into a common shop, with the result that the beautiful old house, which was splendidly preserved, has been spoiled beyond recognition. And so, having told the story of the historical Frisk, we'll move on to how we took the, the next chapter of the campaign to save Handel's house and subsequently that of Jimmy Hendrix. In 2005, il C25 di Brook Street, e però fece molti lavori, eliminò appunto eh, la muratura del pianotella e in pratica fece sì che la parte in basso fosse convertita interamente in uno spazio commerciale e anche fece altre modifiche radicali al resto della casa, nella parte interna. Questo suscitò lo sdegno snimio persone tra per cui un compositore Albert Ashton, che scrisse una lettera pubblica ai giornali inglesi per lamentarsi di questo, scrivendo che la parte del pittore della casa era stata trasformata in un comune negozio con il risultato che quella bella casa antica che era sull'individuamente conservata era stata rovinata in modo irriconoscibile. E quindi dopo aver così, Abbiamo rintracciato brevemente la storia di questa casa storica, visto che ora voglio parlarvi della campagna che abbiamo lanciato, lanciato per salvare la casa di Ender e poi per appunto, valorizzare quella di di Ender. In 1959, on the 200th anniversary of Hammer's death, the musicologist Stanley Slade hosted a dinner in Hammer's house, which at that time was the offices of a shirt company. Uh, the idea then to purchase Street, restored and open it to the public as a museum dedicated to Handel which was an idea that had been mooted since the late 19th century was, was firmly revived. but it would take 40, more than 40 years um, for, for the mission to be complete and uh, during those years, from those 42 years from 1949 um, until the Handel House Museum opened in 2001 Jimi Hendrix had moved in and moved out the neighbouring property and in 1996, following an effective campaign by Cathy Mention, Ginny Hendricks's flat acquired the distinction of an official plaque commemorating his occupation there. So this means that in some ways the roles were reversed just as Ginny Hendricks knew of hand at association 25 Brook Street when the recently formed Handel House Trust bought the lease for both 25 Brook Street and 23 Brook Street in 2000. It was aware of number 23's association with Jimmy Hendricks. But at that time, however, the Handel House Trust's intention for number 23 was for offices and archive or collection storage, ignoring Hendricks's association with 23 Brook Street. The Trust set about rapidly restoring the handel's home. Poi nel 1959, in occasione del decentesimo anniversario della morte di Handel, un musicologo, Stanley sedi, organizzò una cena proprio nella casa di Handel, che all'epoca era la sede di una azienda che produceva calice, e in quell'occasione appunto riprese l'idea che era già stata ventilata dalla fine del XIX secolo di acquistare il 25 di Brook Street per restaurarlo al pubblico. Nessuno poteva immaginare allora che per fare tutto questo ci sarebbero voluti 40 anni, 40 anni per la precisione 42 in cui appunto nel frattempo Jimi Hendrix entrò e uscì dalla proprietà vicina. Poi nel 96 fu lanciata un'efficacia campagna da parte di Cathy eh, Ashley, quindi la fidanzata di Jimi Hendrix, per promuovere eh, l'appartamento in cui aveva vissuto e fu allora che fu apposta un atargo ufficiale che ne ricordava l'occupazione da parte della, della, del famoso chitarrista e fu la prima volta che Londra commemorò con la Rockstar e in un certo senso i ruoli si erano divertiti perché così come Gini Hendrix aveva riconosciuto l'associazione tra il 25 di Blue Street e Hender quando vi abitava, allora quando l'Hender House Trust acquist acquistò il contratto di locazione sia del 25 che del 23 e era così Grazie. Sì. Sì. Sì. Sì. Okay, so turning to the evidence that was used to the, to restore the house, um, inside very little survived, um, really just, this is inside of 25 Brook Street, really just the staircase uh, and one original wall paneling on the top floor, but, but that did, from paint analysis, give a, an indication of the colour scheme uh, that we would choose. And um, the, the, the number 23 Brook Street, that had been Henry system map, Ironically, everything was much better preserved than there, uh, and that gave a very good reference point for um, the design of the panel, and other, other fittings in Hamel's home. And <laughs> three important documents um, to, to, to look at, uh, Hamel's will, uh, and the details in there, an inventory that was taken on his death, and uh, in 1760, uh, And the collection of art was sold with an auction in Cotton Carmen, and that catalogue uh, was discovered in the 1980s. Vediamo cos'era rimasto. Purtroppo all'interno della casa di Hender i materiali, erano davvero scarsissimi anche a livello architettonico e di allestimento rimanevano pochissime tracce dell'assetto originario per fortuna soltanto dei piani superiori erano rimaste tracce anche dei colori originali che erano stati usati nella casa invece l'appartamento di Jim Hendrix conservava eh, in gran parte l'assetto originario in cui eh, appunto aveva vissuto l'artista quindi sia a livello di allestimento delle camere che dei materiali. Ma per la ricostruzione della casa di Ender furono tre documenti davvero strategici. Il primo il testamento stesso del compositore, un secondo inventario di tutti gli oggetti che erano rimasti che fu realizzato appunto dopo il suo decesso e un terzo documento chiave fu la lista di tutti i beni che gli erano appartenuti messa all'asta, la sua collezione d'arte fu messa all'asta eh, nel 1760, e il catalogo di quell'asta è stato ritrovato negli anni 80 è stato molto importante per ricostruire eh, il suo patrimonio artistico. Okay. Um, this is, is Handel's bedroom and it's typical of the approach taken in 2001 um, with uh, furniture of the period rather than owned by Handel. To decorate the rune and on the walls a, a more narrative based display of our collections of prints and other hand drawn. Qui vedete un'immagine appunto del Belvedere 2001, che riproduce la camera da letto di Handel con mobili nello stile tipico dell'epoca che a livello appunto di decorazione di interni e anche con le opere d'arte che venivano solitamente uh, appese lungo le pareti ad esempio delle stampe of time on the side of the story, but this is uh, the Jini Hendrix plan which the Trust decided to recreate in 2016 um, based on oral testimony from Kathy Etchingham and photographs. I think what, the important thing to note is how rich and detailed it is and how much more lived in it feels than the family paper that we just saw. Per ragioni di tempo non posso soffermarmi su vari dettagli, ma qui vedete un'immagine invece dell'appartamento di Jimi Hendrix, come vedete è molto più, più ricco, eh, più stratificato ed è stato ricostruito grazie sia al contributo di Cathy Hirchingham, ma anche di tante testimonianze orali e anche di fotografie. Quindi vedete subito come questo spazio e davvero l'impressione di un carattere, trasmette un carattere molto più vissuto. And our goal now is to present Handel's home in as much detail and as much care and uh, a lived-in feel and authenticity um, as the Jimi Hendrix fact with the more narrative museum displays consolidated in rooms that uh, post-save to Handel's occupation 25 Brook Street and this is the work that we are engaged in now. Quindi proprio per ricreare un sentimento di vissuto e di autenticità maggiore anche nella, nella casa di Ender è stato avviato questo enorme progetto di restauro che in realtà riguarda proprio un'intera riconfigurazione di quello spazio per consentire appunto di dare un aspetto che trasmetta molto di più quanto sia stata la casa in cui ha vissuto il compositore per così tanto So, one final uh, point and question which, which we're often asked is how to reconcile um, having two famous um, but very different uh, people who, in some ways, by a quirk of history, live next door to each other. How does that make one museum? And we decided to focus on the thing that wasn't an accident. Um, so, both Jimi Hendrix and Handel for very similar reasons chose to make London their home and is the place to grow and develop their career and that is the gateway we feel into uh, making sense of a visit that starts in the 18th century and finishes in the 1960s and becomes two fascinating but very different people and so um, that will very much be really living up to our name of Handel, Hendrix and London And um, we will be opening in spring next year and I hope you will come and visit and stay for tea and tell me whether you think we have taken two famous people and made one of the companion museum. Thank you. due personalità così importanti, così famose, ma anche così diverse, che però a loro modo, nelle loro epoche, hanno davvero fatto la storia della musica e influenzato enormemente la cultura. E quindi abbiamo scelto un'altra chiave di lettura, abbiamo capito che se Ender e Hendrix si erano stabiliti a Londra non era stato un caso, avevano scelto di andare lì per dare impulso alla nostra professionale e questo per motivi anche in parte simili. E quindi abbiamo deciso di usare questa, questa lente, questo prisma per affrontare il nuovo allestimento museale in modo da conciliare queste due personalità così lontane ma anche così vicine per certi versi e proprio per questa scelta di Londra che li ha abbiamo deciso di richiamare il museo Handel Hendrix in London le riapriremo nella primavera del 23 e vi aspetto per avere un da insieme e mi direte se saremo riusciti a conciliare queste due figure e a presentarle in una chiave nuova. Grazie.